Professore Diego Fusaro, oggi è una giornata importante questa qua di Napoli però ci sta una divisione, le divisioni in un'Italia veramente allo sfascio negazionisti e collaborazionisti, lei dove si colloca? Ah, io non sono né un negazionista né un collaborazionista, potremmo dire che in medio stat virtus, in media stat virus invece potremmo dire. Quindi molta parte della narrazione mediatica a mio giudizio è totalmente falsa in maniera non innocente perché non si può contrapporre come invece avviene secondo queste categorie grossolane di negazionismo, collaborazionismo eh, ci saranno anche alcuni stolti che negano l'esistenza del virus ma il punto non è quello il punto è l'uso politico che viene fatto del virus e ovviamente l'uso politico che viene fatto del virus è un uso autoritario verticistico, dico io. Cioè stiamo assistendo non tanto a un grande reset, come dicono alcuni, ma a una riplasmazione autoritaria dei rapporti di forza, di un capitalismo che cominciava a perdere parte del suo consenso e che adesso, con questa strambata autoritaria favorita dal virus, può governare nell'emergenza e, in nome della società basata sul distanziamento sociale, evitare le assemblee pubbliche, l'assembramento, come viene chiamato, i luoghi di pubblico incontro, può dare una svolta autoritaria questo sta avvenendo Pompeo è venuto in Italia e sicuramente cambierà qualcosa dal suo punto di vista oppure Conte andrà avanti per la sua strada ma Conte forse non tutti ricordano che quando eh, si passò al, dal governo giallo verde a quello giallo fucsia l'estate scorsa. Conte fece ampio riferimento al posizionamento atlantista dell'Italia e, e ci fu subito anche il cinguettio di Donald Trump in cui lo sosteneva. Quindi direi che non, non hanno da preoccuparsi gli Stati Uniti. L'Italia è una colonia senza dignità e continuerà a mantenere questo posizionamento. Quindi Pompeo è venuto con il piglio del dominatore neocoloniale e, e come tale è stato accolto e celebrato da un governo, quello giallo-fucsia, che è un governo totalmente prono ai desiderata di Washington, ma lo stesso vale per le opposizioni, intendiamo, cioè, è anzi una gara a chi è più asservito a Washington. Bella e tagliente questa risposta, però una cosa dico, e la Cina? Perché c'è un accordo no? bilaterale Italia-Cina? Beh, io sostengo già da tempo che quell'accordo del marzo 2019 detto della via della seta costò molto caro all'Italia. Intanto ci fu subito la rampognata quasi in diretta di Pompeo che minacciò l'Italia e non è un rapporto inter pares, quello in cui uno Stato minaccia un altro Stato, è un rapporto di subalternità. E poi l'Italia, non dimentichiamo, fu subito il paese più colpito dal coronavirus. Un osservatore eh, che scriveva su The Guardian, mi pare di ricordare, ebbe a rilevare che il virus si muoveva lungo l'asse della via della seta, colpendo ovviamente la Cina in primis, poi l'Iran, l'Iran e poi l'Italia ovviamente. E quindi come dire, l'Italia ha già pagato abbastanza, possiamo dire, per le sue aperture alla Cina. È chiaro che eh, quelli che dicono che per paura del dominatore cinese è meglio stare sotto l'ombrello statunitense sragionano e, e sono nelle condizioni di chi per paura di un eventuale padrone a venire eh, accettasse con Gaudio il padrone che lo tiene in catene al presente. Professore Giulio Taro, siamo davanti alla Waterloo dei tamponi. Ma si è sempre detto che il tampone non serviva a, fare, a essere un mezzo di l'ha detto chi l'ha scoperto, il professore Mullis ha sempre sostenuto questo. Una domanda politica le voglio fare. Come ha colto la riconferma di Vincenzo De Luca al, al capo della Regione Campania? Ma io presumo praticamente che da, da Senegal ne era il sistema di, di governare, intimorire la gente. Purtroppo, anche recentemente con il nazismo, è stata la stessa cosa. Per cui, non mi meraviglio questi sistemi, per così dire, di governare, che ovviamente non solo non sono affidabili, ma devono essere combattuti. Dai vesti siciliani alla Rivoluzione Francese. Eh, noi come testata giornalistica seguiamo da lei, lei da sempre, seguiamo anche Bacco so, che la saluta tra le altre, sì, è un suo allievo, le manda i saluti, io l'ho sentito pochi giorni fa, questo virus non è stato manco ancora isolato, come faranno a fare un vaccino? Ecco io su questo ho qualche diciamo, idea mia personale perché io non faccio altro che seguire per il seguimento <ride> da quanto hanno dichiarato i, france, i, i cinesi il 31 dicembre scorso, Due settimane dopo in Australia veniva identificato il virus, coltivato in colture di tessuto e fotografato al microscopio elettronico. Quindi, tutto sommato, il virus esiste: è un coronavirus, niente di particolare. È un po' diciamo peggiore dei normali coronavirus che ci portano in raffreddore, però è senz'altro molto più mite della prima SARS e soprattutto della seconda SARS, quella del Medio Oriente. Allora, siccome abbiamo a che fare con questo tipo di virus, è importante sapere che nel 2003, alla fine della SARS, quei soggetti che hanno avuto la SARS, non si tratta ovviamente in Italia, che non c'è stato un solo caso, noi l'abbiamo diciamo, definito che non lo fosse, hanno... la risposta immunitaria e riguardo al Covid-19, cioè sono protetti, però l'immunità cellulare è quella immunità cellulare della famiglia del beta coronavirus che sta proteggendo tutto il continente africano. Perché non, diciamo, non, non ci sono questi picchi epidemiologici, ma perché c'è un'endemia soltanto dei focolai, perché la metà della popolazione è protetta proprio dalle zoonosi col beta coronavirus. Ce ne sono 50 nell'intestino del pivistrello del, della, dell del della, della Cina meridionale e occidentale, quindi qual è il problema? Ultima domanda, poi la lascio ai suoi lavori importantissimi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, sotto inchiesta, una denuncia lanciata dalla società scientifica belga. Cosa ne pensi? Ma io presumo che. Eh, l'organizzazione Commissione della Sanità dovrebbe fare ovviamente quello che è il suo ruolo ed è importante perché, se è un ruolo fatto bene, chiaramente cioè, serve per tutti gli altri da seguire questo, questo regolamento. Purtroppo, anche là diciamo, a cominciare in sede apicale eh, c'è molto da stigmatizzare, e quindi, eventualmente, ci sono anche diciamo, dei punti deboli. D'altra parte, io seguo quello che si occupa di scienze, come la dottoressa Maria Kerskova e è sicuramente è quella che, che dice molte cose importanti come la rarità per un asintomatico di poter essere contagioso. Coronavirus, e concludiamo, è un virus che esiste in Italia già dal 2005, ne abbiamo parlato in altre occasioni. Quando finirà questo allarme dal suo punto di vista? Ma io presumo che perlomeno sappiamo che questo coronavirus può essere, diciamo, combattuto, può essere sconfitto e per cui abbiamo un approccio per la malattia, per così dire, minore, mite e anche quando diventa critica abbiamo anche altri farmaci, anche alla fine abbiamo sempre il famoso vaccino temporaneo legato agli anticorpi dei soggetti guariti. Questo è uno dei primi incontri più eh, politici, anche se abbiamo voluto dare una declinazione tecnico-politica perché approfondiremo il anche tema, scientifica. scientifica, anche perché approfondiremo il tema di questa dittatura sanitaria, tra virgolette, perché come diceva Marx la storia si ripete sempre due volte, una volta come commedia, una volta come farsa e una volta come tragedia. Probabilmente vivremo una tragedia. La farsa l'abbiamo vissuta, tu vissuta tutti: no? la, la, la questione del, della batteria di fuoco, la potenza di fuoco. Noi non lavoriamo con il favore delle tenebre e abbiamo visto i primi risultati. Adesso si parla che questo, che questo stato di emergenza possa venire prorogato fino a gennaio, addirittura dell'anno prossimo. Io mi chiedo come andranno avanti le tante famiglie di piccole, piccole attività commerciali, imprenditori, eh, lavoratori, dipendenti che non sono garantiti dal da nessuno, dal posto pubblico, quindi vogliamo dare un segnale forte, vogliamo anche dire a queste persone che noi siamo dalla loro parte e che attueremo delle, delle azioni concrete per cercare di scardinare questa narrazione imperante e costante. Ripeto, voglio precisare che noi non siamo negazionisti perché altrimenti il mainstream subito etichetta queste iniziative negazionisti della mascherina, già l'abbiamo vissuto, il virus esiste, ma noi dobbiamo imparare a conviverci in maniera equilibrata perché la via è sempre nell'equilibrio delle cose nessun eccesso, nessuna follia di massa, nessuna nessun isteria collettiva Sì, eh, questo convegno lo dimostra, non solo da qui gettiamo le basi per concorrere e per partecipare in un modo nuovo e una veste nuova alle varie elezioni che ci saranno da qui nel prossimo venturo